buongiorno a tutti voi e bentornati oggi vi presentiamo un volume importante oltre 250 pagine il titolo è Elettronica illustrata l'autore è Paolo Di Leo e l'editore è Libri Sandit è un maker book un libro per chi fa cose imparare l'elettronica in modo pratico e anche coinvolgente e divertente vediamo alcuni contenuti di questo libro la corrente elettrica, il circuito elettrico, analisi di un circuito elettrico, elettrostatica, elettromagnetismo, circuiti a corrente alternata, filtri, crossover ed intorni, dispositivi semiconduttori, diodo rettificatore, diodo speciali, transistor BJT, circuito integrato 555, integrati programmabili. elettronica illustrata, un libro per imparare l'elettronica in modo pratico, buona visione del video e se volete potete iscrivervi al nostro canale youtube, grazie.